Siamo qui con Stefano Ferrari, autore del docufilm Per sempre giovani, un docufilm dedicato alla tragedia della strage del Salvemine di 1990, e che appunto, Stefano Ferrari ha raccontato eh, con un film finanziato dall'Assemblea regionale dell'Emilia-Romagna, eh, arricchito anche dal contributo artistico di Cisco Bellotti, che ha dedicato una canzone per il, per il progetto. E questa è appunto una, una, una faccenda triste e drammatica della storia italiana che però, a eh, parte l'epilogo che, che non ha avuto colpevoli no, secondo la, la sentenza, e, no, non ha, diciamo, è stata quasi dimenticata eh, fuori dalle, regioni, dalle, dalle province di Bologna e Modena. Le volevo chiedere secondo lei perché, come è, com è successo questo? Ma ci sono due ragioni, la prima è che in questo territorio in particolare ci sono state troppe stragi, paradossalmente la zona del Bolognese, dell'Emilia Romagna in generale ha visto negli ultimi 30 anni dalla Bianca, Bianche, parto dalla fine andando tra Italicus al treno del 1994, alla strage di Bologna, all'aereo eh, di Ustica, troppe stragi e mai chiarite e quindi questo dato del fatto che le stragi in questo caso fossero stragi quasi di Stato o di Stato e mai chiarite ha portato a un interesse molto forte su questi argomenti, viceversa il Salvemini è stato derubricato come un incidente, è un incidente in cui in realtà militari, anche importanti, non hanno pagato dazio, anzi hanno fatto una carriera importante, ma alla fine le sentenze hanno detto che era tutto chiaro, solo che nessuno aveva colpa e pertanto l'interesse nazionale si è scemato, si è ridotto, ma è un errore che si sia ridotto, perché in realtà è un una strage senza colpevoli in cui ci sono colpevoli ben chiari, si è deciso che non lo fossero e da qua forse l'interesse minore da parte delle persone che non abitano in questo territorio. Eh, Un'altra domanda che le volevo porre è eh, come ha com deciso di affrontare tecnicamente il film questa storia? Ma sinceramente come si fanno i documentari sostanzialmente, cioè intervistando i protagonisti, abbiamo intervistato le ragazze e i ragazzi feriti, i genitori, i responsabili, nel senso che abbiamo trovato qualcuno che era coinvolto in quella vicenda, l'avvocato dello Stato che aveva difeso l'aeronautica e non le famiglie che hanno dovuto pagarsi un loro avvocato. Abbiamo preso tre ore di materiale RAI, molto spesso assolutamente inedito, e con questo abbiamo costruito la storia che dura 60 minuti attraverso le testimonianze, i momenti dell'epoca che sono... Quello che è avvenuto, i funerali e il post. Questa è stata una costruzione legata appunto a 16 interviste che hanno realizzato di fatto i documentari. Eh, mi viene in mente un'altra domanda, un'ultima. Eh, è stato tra l'altro proiettato alla Camera dei Deputati sì. un anno fa, dicembre sì. 2021. Esatto. Eh, Come ha com accolto la Camera dei Diputati questo lavoro? Guarda, mi rifaccio la prima risposta. Molti senza sapere cosa andavano a vedere, perché molti avevano un'idea di andare a vedere un documentario su una strage di ragazzi, ma non avevano collegato che potesse essere quello che è stato, cioè un aereo senza pilota, un aereo impazzito che a un certo punto scende in picchiata sul Bolognese ed entra dalla finestra della classe seconda A Periti, uccidendo 12 ragazzi sui 18 che c'erano. Questo è quello che si è raccontato, quindi l'impatto è stato grazie ad averci fatto conoscere questo episodio che in realtà loro conoscevano bene ma avevano completamente dimenticato perché in questi 30 anni non se ne è quasi parlato. Grazie mille. Grazie a te.